Stay or should I go? Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Carlo, andiamo a suonarci questa bellissima canzone ormai storica dei The Clash, Should I Stay or Should I Go, eh, davvero carina e come al solito a me piace molto prendere le canzoni originali e andare a fare tecnica sul, sul basso, quindi quale migliore occasione se non un brano che poi possiamo mettere in pratica eh, suonandolo con, con gli amici però nel frattempo noi lo studiamo facendo tecnica che è più divertente che suonare soltanto degli esercizi secondo me allora andiamo a sentire innanzitutto sentiamo il suono del basso è molto distorto andiamo a prendere te lo faccio sentire infatti io ho messo un, un distorsore mm -hmm. Quindi si sente questo suono, adesso estrapolato con Moises, eh, no, non rende bene, bisogna sentirlo con l'originale, con tutto. So if you want me, però si sente che è molto, è molto graffiante eh, mm. e quindi ci ho messo anche io un distorsore sul mio Bel Precision preservando però e tenendo eh, come se fossero due canali canale pulito e distorto messi, in, messi insieme per non perdere la ciccia appunto del, del, del suono del basso originale sotto allora quindi il basso io qua l'ho tolto eh, quello che hai sentito nell'introduzione era il ritornello che è la parte un pochettino più veloce Andiamo a vedere prima quella, poi vediamo invece il riff, quello mitico della, della strofa che è fatta insieme alla chitarra. Allora, gli accordi sono sempre Re, tasto 5 corda di La, Sol, tasto 3 corda di Mi, la tasto 5 della corda di Mi. Quindi ci appoggiamo sempre a questi tre accordi, però è importante come ci andiamo con le dita a prenderli questi accordi. Quindi nel primo è un Re maggiore, io devo andare con, nel primo giro con il dito medio, col 2, e poi prendere Fa diesis, Sol, Sol diesis, quindi eh, in pratica vado a suonare la triade di Re maggiore, Fa diesis La, ma mettendo anche le note cromatiche che mi accompagnano dal, dalla terza che è il Fa diesis fino alla quinta che è l'A. Il ritmo: eh, lui nell'originale, forse, fa degli ottavi, li tiene così. A me piace più metterci invece il sedicesimo ritmato un pochettino più con, con gli altri strumenti ta ta ta ta ta ottavi. Nel secondo giro di re vado anziché fare il passaggio cromatico, re Do la sol quindi vado a prendere il re acuto l'ottava al tasto 7, 7, 5, poi cambio corda corda di re, 7, 5. Quindi vado ad alternare una volta il cromatico e una volta il salto con l'ottava. No. Secondo, questo qua eh, poi viene eh, girato uguale nel Sol e quasi uguale nel nell'A. Quindi una volta che ti sei fatto una diteggiatura, poi la porterai sugli altri accordi. Il difficile, però, cioè il difficile, il bello è andarsi a creare una diteggiatura. Mentre nel primo giro è abbastanza obbligato. 1, 2, 3, 4 nel secondo giro dove abbiamo ottava. se cioè noi teniamo il medio sul re sicuramente scolasticamente è più giusto perché ci porta a fare mignolo medio, mignolo, medio quindi la mano sta ferma, quattro dita, quattro tasti però è un po' più scomodo quindi io ad esempio faccio questo scamotage N mentre parto così Qua scendo con l'1 poi ritorno col 2 Indice. Qua poi avrò la scelta se fare mignolo indice oppure fare, scolasticamente più giusto però un po' più faticoso annullare indice. Per poi, attenzione, ritornare per il medio re se giro di nuovo quello cromatico ok andiamo a provare a suonarcelo vediamo se riesco a prendere dov'è un po più avanti Quindi questo cambio di diteggiatura. Allora, quando vado in Sol vado a fare la stessa cosa. E quindi vado, a, una volta studiato una diteggiatura, poi la porto anche qua. Eh, proviamola anche insieme. Dovrebbe partire adesso. Ecco, potremmo prenderlo come esempio, ad esempio, per rallentarlo un po'. Quindi, origina originale 112. Mettiamolo a 106 un pochettino più lento ci dà un po' una mano a diteggiarlo anche meglio quindi noi partiamo con il re ti dico anche gli accordi re Già vedere anche una parte eh, di là, quindi dicevo scusa riguardo a quello di prima. Sei Moises, puoi caricarti la canzone, te la rallenti un pochettino fino a quando sei comodo a suonarla e poi piano piano la porti su. Altra cosa molto interessante da fare in fase di studio. Allora, nell'A, anziché fare il passaggio cromatico vado a fare direttamente eh, l'ottava questo perché? perché la dura di meno del, degli altri accordi perché qua c'è lo stop eh, insieme alla voce, insieme agli altri strumenti quindi vado a prendere solo il secondo però la diteggiatura posso tenere lo stesso quindi parto con l'indice andrò a prendere la, sol, la, punto, punto e poi ritorno con la Uh, poi c'è lo stacchetto per tornare sul riff iniziale che uh, va a prendere Andiamo a sentirlo? Che è questo? Dopo andiamo a prendere il giro, quello iniziale che non ti ho ancora fatto sentire, però è molto bello ed è quello un po' iconico di, di, questa, di questa canzone perché viene fatto all'unisono con la chitarra. Su re. Sarà poi lo stesso giro Della solo che, che viene dopo eh, Allora cosa vado a fare? L'accordo iniziale è Mezzo re e mezzo sol Nel re vado solo a fare il ritmo Che è questo Poi eh, si sposta sul sol Doveva mettere il si E poi come diatonico per tornare all'accordo di re, ovviamente eh, è la nota Do. Quindi anche qua è fondamentale la posizione, partiamo con il dito 4. Perché dopo, subito dopo, abbiamo l'1 per il Sol, scusami il 2 per il Sol, quindi vado a fare il Re al tasto 5, il Sol eh, con il dito 2 al tasto 3, il dito 1, si naturale, il dito 2 Re. 4 eh, dito di do scusa dito, 4 re quindi anche questa eh, può essere molto didattica come cosa perché esercito la mano a stare larga certo per la velocità che ha il brano io potrei farlo anche con un solo dito e anche per così <ride> quindi eh, la, non è particolarmente veloce però se riesco a usare questi brani qua anche per fare tecnica meno spostiamo la mano di solito e, e meno c'è rischio d'errore quindi più riusciamo a stare con questa ditteggiatura e secondo me alla fine meglio, meglio è eh, quando vado a spostarmi in Sol ho fatto un casino quando vado a spostarmi in Sol mi appoggio sulla nota Fa un Sol, Sol, Fa Stessa cosa, simile sul là, eh, lui forse tiene proprio tutti ottavi. Eh, a me piace più farlo con l'appoggio del Sol. Che ci sta bene, non sono sicuro se nella parte lo metta, però eh, ad orecchio così mi, mi suona bene. Eh, per il resto siamo tutto su questi, su questi due giri, eh, come ti dicevo prima sul, eh, sull'assolino tiene il giro della strofa e poi fa un doppio ritornello per andare nel finale, attenzione poi nel doppio ritornello che eh, sull'A non si ferma più per lo stacco ma attacca direttamente con il, con il giro dopo. Bene, spero di averti detto tutto in questi pochi minuti e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie per averlo visto fino alla fine. Ciao, a presto!